Cosa vuol dire a tutta birra? L'espressione indica l'andare in alta velocità. Alcuni credono che sia un'errata traduzione dal francese, altri credono che sia dovuto all'usanza di molti caratteri di utilizzare la birra come alimento che possa dare ai cavalli una maggiore energia e una maggiore velocità a tutto gas.